Ciao Guerrero One io sono Lave. se vi siete persi il video precedente ho scoperto che qui sopra c'è un link. Nello scorso episodio vi ho parlato di mele e me le avete date. Ebbene oggi sono qui per aprire una nuova rubrica chiamata... Cose che non sai. se sei un graphic designer o qualcuno che si interessa al mondo del branding e della tecnologia, devi sapere assolutamente questa cosa a proposito di uno dei loghi più importanti nel mondo. Sì, sto parlando della mela morsicata. Che così suona un po' cringe. Ma è proprio lì che ci poniamo il problema interstellare ogni qualvolta ci svegliamo la mattina. Ma quando me... Eccola qui. Aspetta. Ecco qua, ora forse rende meglio. Premessa: se buono. Ci sono tante teorie sul perché di questo marchio. Quale significato possibile? ha un riferimento dovuto alla Grande Mela, ovvero New York, ma che ha ben pochi riferimenti credibili in quanto l'inventore dell'azienda era californiano, e quindi dall'altra parte degli Stati Uniti. Un altro papabile significato può essere quello della mela dell'Eden. La prima versione del logo Apple Il peccato di Eva Gio, la insomma, Eppure nessuna di queste teorie è ritenuta veritiera per l'ultima versione di questo logo Il vero significato vi lascerà di stucco sicuramente Partiamo quindi dal logo Il logo fu realizzato da Rob Genoff Vedi, pronuncia inglese perfetta, madrelingua. Allora, famoso designer, il quale propose due versioni. La prima era una mela normale, comune, e l'altra era una mela morsicata. Jobs sostenne appunto che la mela non morsicata poteva alludere a qualche altro frutto, quale il pomodoro o la ciliegia. Ma perché la mela? Beh... C'è da sapere che in un passato non troppo recente un giovanissimo studente di nome Steve lavorava in un frutteto per pagarsi il college. Questo ragazzo aveva una fobia per le mele in special modo per una mela di una marca particolare chiamata Macintosh. Da qui svelata l'idea della mela. Ma non è finita qui. Eh no, perché il grande Steve non era soddisfatto della proposta monocromatica che gli era stata fatta dal suo grafico. Così, insieme ai suoi soci Cerco di dare un significato più umano a questo enorme brand. C'è un secondo riferimento ad un matematico di nome Alan Turing, definito da molti padre dell'informatica. Cosa c'entra? È uno dei geni mai conosciuti sino ai giorni nostri. Pensate che quest'ultimo, sì, proprio lui... Proprio lui! fu capace di decodificare il linguaggio segreto di un macchinario che Hitler usava per parlare con i suoi adepti, grazie ad alcune componenti trovate dagli alleati italiani, ovvero noi. Si potrebbe definire come primo hacker nella storia dell'umanità, incredibile. Ma non è ancora tutto. Turing fu uno dei primi, in quell'epoca, nel 1952, a confessare di essere omosessuale. Eh sì, applausi, perché in quell'epoca c'è dovevi avere le... Alle. per questo fu processato dal tribunale britannico e condannato bambini tappatevi le orecchie alla castrazione chimica e all'assunzione di estrogeni che gli provocarono la crescita dei seni purtroppo successivamente cadde in depressione sfido chiunque di voi a fare il contrario e due anni dopo nel 1954, si tolse la vita indovinate con cosa? con una mela in tinta di cianuro fu trovato morto al primo morso Solo nel 2013 il governo britannico Dopo un anno dal suo centenario Ha chiesto pubblicamente scusa Raga, in poche parole, grazie a questo mito I soci Apple decisero di colorare il brand Di colore arcobaleno Simbolo indiscusso della comunità gay Questa versione è durata per 22 anni Per poi essere cambiata solo nel 1998 Nell'attuale logo che tutti conosciamo ah, il caffè prevedendo anche l'onda del minimal design. Conclusione, non sono gay, però rispetto tutti coloro che non si vergognano e che trovano ogni giorno il coraggio di dire ciò che provano. Per oggi è terminato, ma solo per oggi. Se questo video vi è piaciuto, ma ne dubito, spolliciate ed iscrivetevi al mio canale. Commentate qui sotto se veramente vi è piaciuto o se l'avete trovato noioso. Accetterò qualsiasi critica. Vi ringrazio per la visione. Bye!